Io e Gaetano Salvemini abbiamo tre cose in comune. La prima è il cognome, Salvemini, la seconda è la città di provenienza, Molfetta e la terza è l'anno di nascita, 73, solo che io sono del 1973 e lui è nato 100 anni prima di me. Ma non sono queste tre caratteristiche ad avermi fatto appassionare alla figura di Gaetano-Salvemini che io stimo eh, principalmente come uomo politico, come uomo del Sud che tanto si è speso per risolvere la cosiddetta questione meridionale spingendo per le riforme più giuste o per il suffragio universale. Ma stimo Ghetto Salvemini anche come uomo, come uomo messo alla prova dalla vita, come uomo che ha perso d'un colpo tutta la famiglia durante un terremoto, come uomo eh, costretto a subire un processo, ad essere arrestato, eh, a vivere in esilio per le sue idee antifasciste. Un uomo eh, che ha fatto della politica una materia eh, appassionante, che ha vissuto la politica con passione, un uomo di quelli che avrei voluto vedere oggi nel contesto attuale, ma che fatico sinceramente a trovare. Eh, di Gaetano Salvemini eh, vi leggo una porzione, un estratto dai ricordi di un fuoriuscito che dice «L'assassinio di Matteotti mi diede uno scossone. Mi dissi che era mio dovere non rendermi complice con la mia inerzia di un regime infame. Anche ad essere solo, dovevo dire un no risoluto e pubblico a quel regime. Fa quel che devi, avvenga quel che può. Non mollare.